Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Anche quest'oggi con noi Anna Maria D'Andrea per fare il punto sulle novità fiscali. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio Tommaso. Entriamo subito nel vivo. Nella giornata di oggi c'è stata l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in Parlamento. Eh, e il tema di questa audizione è stato un po' la Nadef eh, sono emerse molte novità Anna potresti fare il punto su quali sono le più rilevanti Allora Tommaso l'occasione di oggi è stata utile per fare un attimo il punto delle misure che si attendono dalla legge di bilancio 2023 e che sono diciamo in fase, in fase embrionale perché poi il disegno di legge di bilancio dovrebbe essere presentato entro la fine del mese Uh, sul fronte fiscale sono attese davvero tante tante novità Uh, tra queste il Ministro Giorgetti ha uh, confermato che si va verso l'estensione dei limiti per l'accesso al regime forfettario, ovvero quella che ad oggi è la flat tax per le partite IVA del 15% e il limite di uh, ricavi o compensi dovrebbe passare da 65.000 a 85.000 o 90.000, questi sono i parametri uh, dei quali si parla attualmente. Uh, Giorgetti poi ha confermato anche il piano di tregua fiscale uh, con una sorta di rottamazione delle cartelle e stralcio dei debiti di importo più basso e poi è stata anche anticipata la rivisitazione del super bonus che eh, molto probabilmente verrà ridotto nell'aliquota passando al 90% e sarà prorogato per le unifamiliari ma con dei criteri d'accesso più selettivi proprio perché eh, per il ministro Giorgetti si stanno spendendo troppe risorse eh, e per tutti mentre l'obiettivo è agevolare chi non riesce a ristrutturare praticamente casa eh, da solo. Uh, un'ulteriore un novità riguarda sempre le partite IVA ed è uh, quella che è stata definita come la flat tax incrementale e questa sarebbe una novità diciamo, assoluta della legge di bilancio 2023 diciamo che eh, per entrare più nel dettaglio e per vedere un po' quelle che saranno le vere e proprie misure dovremo attendere eh, almeno due eh, o tre settimane eh, però ecco appunto iniziano a delinearsi quelle che sono le misure che caratterizzeranno la prossima manovra. Proprio su quest'ultima che hai citato mi soffermerei eh, perché nei fatti rappresenta eh, una novità potremmo dire per tutte quelle partite IVA che non rientrano nei regimi eh, che abbiamo già visto, ovvero il regime forfettario e quelli agevolati. Eh, di che si tratta? Allora partiamo innanzitutto da diciamo l'obiettivo, uh, l'obiettivo è agevolare o meglio uh, disincentivare uh, la sottodichiarazione dei fatturati sostanzialmente e come? Prevedendo per l'appunto un'imposta agevolata sugli aumenti di reddito. Uh, a differenza quindi della flat tax del regime forfettario sostanzialmente questa forma di flat tax si applicherebbe a chi è soggetto ad IRPEF e andrebbe ad interessare i cosiddetti redditi incrementali ossia gli aumenti di reddito registrati nel corso della, degli anni. Uh, per capire come funziona poi, come funzionerà questa nuova imposta sostitutiva bisognerà inevitabilmente attendere la legge di bilancio. Uh, ma Giorgetti ci ha dato alcune, diciamo, alcuni dettagli, tra questi diciamo, il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta uh, che sarà anche in questo caso del 15% e si applicherà ad una parte dell'incremento di reddito registrato nell'anno rispetto al maggiore tra i medesimi redditi dichiarati e assoggettati ad IRPEF nei tre anni di imposta precedenti quindi una formula complessa per dire che si guarderà all'anno in corso e ai tre uh, precedenti e questo è diciamo, il dettaglio che attualmente ci è, è stato fornito dal Ministro dell'Economia poi è ancora tutto in divenire. Quindi possiamo dire che appunto bisognerà poi attendere eh, la, il disegno di legge bilancio poi per eh, esatto. sapere un po' eh, quello che e, e anche l'iter parlamentare che poi arriverà ad approvare la legge di bilancio entro la scadenza del 31 dicembre prossimo per scongiurare l'esercizio provvisorio. Quindi a questo punto eh, si, tratta ancora, si tratta ancora di un'ipotesi, potremmo dire, in quanti contorni non sono definiti, però senza dubbio se a eh, dare queste indicazioni al Ministro dell'Economia ha sicuramente un suo peso. Eh, ring ti ringrazio Anna per questo approfondimento, ringrazio anche tutti coloro che eh, continuano a seguire il canale YouTube di informazione fiscale e continuano a leggere gli articoli sul sito e eh, vi terremo aggiornati ovviamente sugli sviluppi legati alla legge di bilancio e per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci!